per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati dell'AT4, votato a maggioranza dal Consiglio Comunale di Terni. Il documento è stato illustrato dal Sindaco di Girolamo, il quale ha precisato che sulle tariffe ci saranno due momenti, un primo nel quale ci sarà un rincaro, mentre nella seconda fase si registrerà una significativa diminuzione. Molti gli atti di indirizzo presentati ma respinti, in particolare uno con il quale si chiedeva che il Consiglio Comunale impegnasse l'esecutivo di Palazzo Spada ad intervenire sulla giunta di Palazzo Donini per chiedere una revisione del piano regionale. Seduta caratterizzata dall'ennesima decisa contestazione del comitato non inceneritore secondo il quale si è decantato il piano d'ambito che semplicemente sospende per tre anni il ricorso al trattamento termico disegnando una condizione idilliaca che fa pugni con la realtà, ad esempio del porta a porta mentre nessun consigliere, nemmeno uno, ha avuto il coraggio di firmare ed inserire le nostre proposte all'ordine del giorno nel frattempo, sostengono, l'inceneritore riprenderà a funzionare anche senza rifiuti urbani la contestazione è verso tutti i gruppi e la Giunta, cui si rileva di non aver rispettato gli accordi presi. Il Comitato No Inceneritori Terni vuole che Regione e Comune dicano ufficialmente no alla riaccensione dell'impianto. È stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Orvieto, un architetto della zona, che avrebbe omesso di dichiarare quasi 80.000 euro incassati con il suo lavoro. E a Terni invece le fiamme gialle hanno individuato una ballerina.